Buongiorno a tutti, cercherò anche di stare sotto i 5 minuti. Eh, io sono qui in eh, rappresentanza di un'associazione nazionale che si chiama Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, che si occupa di, di acque, fiumi e territorio. Voglio toccare due temi che sono strettamente connessi con quello di cui si è parlato questa mattina. Uno è quello del rischio idrogeologico e l'altro è quello delle, delle energie rinnovabili. Il rischio idrogeologico, è cosa che ha a fare con quello che facciamo noi? Noi ci occupiamo di tutela della biodiversità e dell'ambiente. Quando si parla di, di rischio o come si, si, si discute più, più comunemente di messa in sicurezza, quello a cui si pensa e quello che si cerca di finanziare tendenzialmente sono interventi in emergenza e fondamentalmente opere. Quindi queste politiche cosa hanno portato nel tempo? Sostanzialmente a grandi distese di cemento, perdita di territorio e spesso a un peggioramento di, di, del rischio stesso, cioè opere che hanno fatto, hanno fatto altro che tenere le acque eh, concentrate in poco territorio trasferendo il rischio a valle. Quindi molto spesso i problemi che vediamo oggi sono connessi a un consumo di territorio sfrenato, ma anche a interventi di difesa spesso sbagliati o con un'ottica insufficientemente ampia. Le cose che diciamo, dicevamo noi o che dicevano associazioni come la nostra già da decenni, cioè che le soluzioni migliori sono quelle di lasciare più spazio alle dinamiche, quindi trovare azioni che siano in sinergia tra tutela della biodiversità, recuperare natura e spazio e ridurre il rischio, adesso sono anche spinte da direttive. Cioè in questo momento si sta applicando la direttiva europea sulla, sulle alluvioni che proprio dice di fare queste cose. Mancano però strumenti normativi, legislativi, bisogna dare gambe alla pianificazione che c'è e che di fatto non viene applicata. Quindi Bisogna fare in modo che non siano privilegiati nei finanziamenti, appunto, gli interventi in emergenza e solo di cementificazione, artificializzazione del territorio. L'altro tema è quello delle energie rinnovabili. Mi ha fatto molto piacere che Gianluca Ruggeri abbia sottolineato con forza questa mattina che non basta sognare che le rinnovabili ci risolvano tutti i problemi e ci consentano un consumo illimitato perché sono rinnovabili. La sostenibilità delle rinnovabili è un qualcosa che non è per nulla scontato, anzi se a livello globale le rinnovabili sono qualcosa di in genere positivo, a livello locale spesso determinano molti conflitti e in diversi ambiti, che stiamo parlando di fotovoltaico, che stiamo parlando di biomasse, che stiamo parlando di eolico o di quello di cui ci occupiamo noi di più, di idroelettrico, in questo momento sui territori ci sono conflitti fortissimi, cioè fare più energie rinnovabili vuol dire perdere molti altri valori del territorio. Quindi per quanto riguarda nel nostro caso i fiumi, la produzione di energia idroelettrica e quindi di energia rinnovabile è uno dei motivi principali per cui si sta perdendo qualità dei corsi d'acqua, valore ad esempio dei territori montani dal punto di vista del paesaggio e dell'ambiente. Quindi bisogna capire bene che cosa stiamo facendo, stiamo incentivando spesso produzione di energie rinnovabili che dal punto di vista strategico hanno pochissimo valore ma che localmente creano molti conflitti e molti problemi. Quindi è necessario anche qui vedere degli strumenti per capire meglio che cosa stiamo incentivando e soprattutto per andare nella direzione di ridurre i consumi, produrre più energia sebbene rinnovabile non risolve i problemi ma spesso aumenta i conflitti anche io sono stato sotto i cinque minuti